Ciao da Dove al Sud, oggi siamo a... Maruggio, con Daniele e Daniela. Ci troviamo in Piazza del Popolo, vediamo il Monumento ai Caduti e la Torre dell'Orologio. Cominciamo la nostra passeggiata nel centro storico. Andiamo! Il Palazzo dei Commendatori. Stiamo visitando la bottega di un artigiano. Dai, che carino qui. Sì, Poi sì. Ci sono anche quei due tipi lì. La chiesa matrice Santissima Natività di Maria Vergine. Si saluta il signor Colombo, via terra murata. E la parte del paese anticamente circondata dalle mura. Siamo a Maruggio, in provincia di Taranto, in Puglia. La sede municipale è accanto la chiesa di Santa Maria delle Grazie. No, ma non a a vedere meglio. Bellissimo il chiostro. E al centro c'è il Pozzo. Passeggiata a Campomarino. Ci troviamo al porto di Campomarino di sera. Ci andiamo a fare un giro in barca, Daniela? Sì, aspetta che scelgo quale. <ride> Una di queste. <ride> Dai, ci sono tanti localini. Sì, c'è l'imbarazzo della scelta. E siamo arrivati a. Campomarino di Maruggio. È bellissimo questo percorso, c'è la passerella e siamo circondati. Dalle dune e dalla natura. Fantastico. Fantastico, c'è anche il parcheggio per passeggini. Eccoci, c'è il passeggino legato. parcheggiato con. legato con la catena. Daniela cosa hai trovato? Il timo e il rosmarino. Ah fantastici, questi ci facciamo un bel arrosto. Prendiamo qualche pezzettino, se si può prendere. Ma guardate che paesaggio, è uno spettacolo. Dai mare stiamo arrivando. Qui c'è la spiaggia libera, la spiaggia attrezzata, guardate che bella la sabbia. Quasi dorata, molto soffice, e poi un mare da favola, bello trasparente. Il paesaggio che ci circonda è molto suggestivo, vero Daniela? Sì, molto. Poi se vi piace la roccia, ci sono anche dei tratti rocciosi. E adesso? Ci andiamo a fare il bagno. Guardate che colori, è invitante. Ciao maluggio da dove al sud? Grazie per il mi piace e, e condivideteci. condivideteci. Ciao!